Salve a tutte e tutti dal vostro Santen Chan. Oggi voglio parlare un po' con tutte e tutti voi, ma non lo faccio filmandomi col mio cellulare né con la mia filmatrice, perché non voglio spendere del tempo ad editare il video. Anche se mi rendo conto che questo video vendrà eh, schifosissimo, per lo meno per quanto riguarda l'edizione, perché la mia è una web Camera Logitech del 99 espress, che tanto espress non è, e perché registro con questo microfono, però che vedo che funziona ed è da molto tempo che non facevo un live. E quindi io non ho una web camera di 720p eh, io ho questa web camera per miracolo perché avevo un pentium terzo che se mi è bruciato mi si è bruciato nel 90 nel 2006 se fuso. Beh, allora, eh, grosso modo, visto che oggi non voglio perdere del tempo editando un video, caricandolo nel computer che a volte non funzionano i drive. Voglio, magari ecco, carico anche su spreaker. No, perché a volte è un casino. No, devo devo fare delle trasmissioni per sprecher e SoundCloud, Che è da molto tempo che non ci trasmetto, voglio parlare del bi e del ba. Del più e del meno eh, quelle robe là insomma. Beh, spero che tutti voi stiate bene. Il mio canale ha raggiunto quote stratosferiche di visioni. E stiamo. Perché grazie a tutti voi che abbiamo raggiunto le 39.682 visioni eh, 39.682 volte avete visto i miei video e che dire che solo in 20 giorni abbiamo avuto nel canale abbiamo avuto in 20 giorni e passa più di 3000 visioni però ecco ancora eh, youtube mi dice che in pratica eh, non basta a monetizzare il mio canale non so quante migliaia di volte in più dovranno vedere i miei video Come prima cosa, quindi, eh, do un mio caloroso saluto a tutti quelli che mi seguono, che mi guardano, anche magari che non sono iscritti a YouTube, eh, ma anche agli iscritti di YouTube e quelli che mi vedono magari attraverso Facebook, Hi5, eh, Google Plus, e Twitter. E poi un saluto particolare a Marco, Marco Travaglio, e un saluto anche a Pietro Trevisan, eh, Laura Pezzino, Elo Viola, Mimo Corcione, Massimiliano di Venanzio, ma anche tante persone che mi, mi hanno scritto ultimamente fatto dei bei commenti eh, io non seguo il mondiale di calcio fino adesso non ho visto neanche una partita perché veramente il calcio non mi è mai piaciuto però sono contento che vince la selezione italiana eh, però ecco me ne può fregare di meno eh, allegramente eh, vediamo se direziono una luce perché qua sta, sono le quattro e mezza e sta diventando buio. È inverno in pratica. Ecco, con un po' più di luce. magari se mi vedete meglio non si perde nulla però perché vedermi male così sarete più contenti di vedere meglio il vostro amato Sant'Enchan. allora dicevo i mondiali sono un palliativo in più per distrarre la gente. Per deviare l'opinione pubblica dei problemi seri. Tutti a schiamazzare, tutti a strombettare pa pa, pa, pa. Gol! Ah, ah, oh, Abbiamo fatto gol! Ma che hai fatto? Dai, date una calmata! Abbiamo fatto gol. Hanno fatto gol. Li pagano per fare gol. Eh, che, che cazzo te strilli, eh, Gol! abbiamo fatto. Abbiamo segnato. L'Italia ha segnato. Ecco. Poi tengono i tifosi sempre allerta. Perché ci sono i campionati europei regionali, provinciali. Gli scudetti i derby. Eh, tutto quindi il tifoso di calcio sta tutto l'anno così strillando. Se la sorvola la settimana per arrivare al giorno della partita siccome oggigiorno non si gioca solo la domenica e non si gioca soltanto per eh, il campionato d'italia o quello che sia ma si gioca per le europee mh, le squadre europee vanno a giocare partite sudamericane nell'oceania dov dovunque sia i tifosi stanno sempre in palla e non capiscono una mazza. <ride> invece eh, di occuparsi di cose serie quello che succede nel mondo nei telegiornali zero notizie sulla crisi in ucraina sul fatto che se ci saranno dettagli severi di gas starete tutti al freddo belli freschi e poi a dire gol gol a occuparvi dei giochi perché il calcio e gli sport sono dei giochini non sono le cose serie della vita. Vabbè, eh, però ecco eh, che il calcio ha sostituito la religione ed ecco perché il giorno preferito di giocare a calcio è la domenica. Avete capito? Eh. E io non lo so, eh, vi consiglierei di leggere qualcosa di Elemire Zolla. Eh, diciamo... perché le società moderne non hanno degli eventi fatti a caso eh, eh, le società moderne si organizzano così rigidamente come quelle arcaiche e tradizionali e tutto è fatto con un proposito anche il fatto di deconcentrare tanta gente dalle città la domenica in modo che si vadino a scaricare le tensioni attraverso dei rituali compartiti e stereotipati e tutti sanno quando gridare come gridare eh, il gol non gol poi il fatto che c'è un elemento magico nel calcio ma non nella forma in cui la gente segue innanzitutto perché devi essere tifoso di una squadra di calcio non è che vanno a vedere il gioco eh, c'è già un animo di faziosità nei tifosi di calcio che appunto come i tifosi gridano sbraitano urlano e sembrano malati per quello tifosi ma poi perché non si accetta che vinca l'altro è... è un muro contro muro e dove sta la vera sportività in questo non lo so e poi perché veramente il tifoso crede che eh, facendo il tifo lui eh, si concentra no perché gol, gol, segna, segna, gol, come se eh, questo spreco di energie mentali fa sì che magari collettivamente eh, l'egregoro della volontà eh, di una tifoseria fa sì che le, magicamente si possa influenzare sugli eventi e per quello si appoggia alla propria squadra, perché con la propria attenzione, il proprio sforzo mentale vadino a fare gol. Non è così. Gli eventi in campo non possono essere influenzati dal tifo degli spettatori. È una superstizione magica crederlo. Ma veramente c'è gente che, che lo crede. E questa è la cosa più assurda del calcio. Poi in nome eh, di queste superstizioni di influenzare mentalmente il risultato. E anche in nome di interessi, dei biglietti, delle magliette. E tutta la rivendita in negro in nero oggi si vende i biglietti in internet per cui uh, c'è sempre qualcuno che se ne compra 10 20 30 chissà come e poi li rivende in eBay, nei siti di rivendita in internet invece che 10 20 100 euro a 1000 euro e, e i coglioni che vanno a pagare per un derby anche 5.000 euro non so sì, sì io ho ascoltato cose di questo genere non ci posso credere io non ci posso credere veramente e da fessi eh, io non avrei mai da spendere così tanto ma neanche 10 euro se no non starei con questa vecchia logitech che filma come il culo infatti voi guarderete il filmato adesso io lo sto guardando che orrore mamma mia come pizzellato c'ha dei pixel grandi così come dei fagioli sembra il castellario della tombola no guardate eh, immagini con tutti i fagiolini vabbè poi un'altra cosa che volevo commentare eh, quindi chiedo al nostro amico tanto marco travaglio come a eh, pietro trevisan che loro sono informati io li seguo per quello Ciao! Colgo l'occasione per salutarvi. Saluti. Allora, eh, quello che succede in Iraq che si dice a mozziconi. <ride> Amozziconi. <ride> Vabbè. <ride> che gli americani hanno tanto fatto per entrare in Iraq e.. Di implicare Saddam Hussein di essere alleato di Al Qaeda e anche dicevano che era alleato dell'Iran tanto per loro è tutto uguale che adesso si alleano con l'Iran per schiacciare Al Qaeda quindi o non hanno capito un cazzo come sempre della geopolitica che entrano a cazzo di cane con i loro strumenti tecnologici per massacrare tutti e dire che li salvano dal terrorismo oppure e loro sapevano quello che facevano volevano ingannare gli altri per esempio i votanti nordamericani che gli dovevano convincere che il congresso doveva finanziare la guerra ma quello che è vero è che saddam hussein l'impicava ai fondamentalisti sunniti e che ha fatto una guerra contro i, i religiosi sciiti in iran quindi non stava né con gli aliato là né con Al Qaeda. Tanto è vero che il partito Baath, alla fine degli anni 60, negli anni 70, era un partito né religioso né fondamentalista, ma era eh, filo sovietico perché diceva di essere socialista. Poi, vabbè, è stato un socialismo arabo. Petrolio rivendicazioni forse terrorismo e eh, nulla di comunista vabbè poi totalitarismo personalistico di saddam hussein eh, ma gli, am gli americani non lo sapevano forse che lui stava più a sinistra che a destra quando il socialismo ha iniziato a perdere terreno soprattutto dopo la caduta del muro di berlino e il crollo dell'unione sovietica e lui è diventato sempre più religioso però di una religione sua per distinguersi dai fondamentalisti che volevano entrare in Iraq, tanto quelli sciiti filo-iraniani, che non sono proprio gli sciiti iraniani. È un'altra posizione che loro si dicono filo-iraniani, come gli Hezbollah, però se possono anche disvincolarsi dall'Iran lo farebbero. E poi eh, lui non aveva nulla a che fare tantomeno con i sunniti, che gli guerreggiava. Infatti, il vero conflitto in Medio Oriente voi tutti lo saprete sarà fra i sunniti di arabia saudita che appoggiano al qaeda e eh, i sciiti iraniani che appoggiano quelli che sono i fondamentalisti e sciiti in realtà che non è al qaeda che sono gli Hezbollah che stanno in Libano e in siria adesso quindi eh, come dire eh, ucciso saddam hussein eh, che impediva l'ingerenza Soprattutto degli arabi, ma anche degli iraniani in Iraq adesso eh, arabi sauditi ed iraniani vogliono entrare in Iraq, ci stanno entrando. Ci, entri, ci stanno entrando con dei negoziati con i nordamericani, gli scienti iraniani, ma soprattutto gli hezbollah che non sono tanto dipendenti dall'Iran come vogliono fare credere. Ma adesso attraverso i rami di Al-Qaeda molti rami indipendenti addirittura. Apostatici di Al Qaeda, eh, stanno entrando eh, i fondamentalisti sunniti, wahhabiti, come era Bin Laden che era wahhabita. Questo per dire il casino senza fine. Che l'Iraq, che adesso devono ritornare, anche se ne sono, non se ne sono mai andati perché hanno lasciato dei mercenari della la sicurezza, no? Che sono più sicurezza che non soldati. Questo per rispondere a chi mi ha chiesto un commentario geopolitico su quello che succede in eh, iraq eh, però non mi voglio occupare tanto di questi temi eh, non per niente ma perché le cose cambiano di giorno in giorno invece dell'afghanistan non so che dire sarà uguale ma non si sa nulla perché non è nel mediterraneo eh, quindi eh, lì le cose sono peggiori ma non si sa nulla perché non lo sanno non lo sa nessuno quali e quante siano le correnti e talibani perché sono quasi tutte straniere soprattutto eh, le ha create listi del pakistan grazie agli stati uniti e grazie a arabia saudita e bin laden quindi è tutto un intreccio strano eh, però non vi preoccupate perché se voi credete che se eh, non comprendete queste cose non comprenderete futuri cambiamenti nella regione di futuri cambiamenti nella regione ce ne saranno ben pochi quindi c'è poco da comprendere continuerà tutto questo imbroglio come è successo fino adesso poi per quanto riguarda l'ucraina io ho fatto dei video e ci sono dei rinciucci costanti comunque è quello che è successo in eh, moldavia quello che è successo a Moldavia nessuno ne ha detto niente, o ne hanno detto molto poco perché hanno riuscito a separare dalla Moldavia una zona è considerata filo russa perché di idioma russo, magari non di etnia russa, e eh, di idioma russo, gente che magari eh, sotto l'Unione Sovietica ha dovuto imparare l'idioma russo o sono stati deportati dalla Siberia. E poi sono rimasti russi, beh, c'è stato un grande conflitto. Sono morti un milione e mezzo di persone da una parte e dall'altra, e adesso Trasmisa la riconosce soltanto Russia, e hanno un governo che sembra dell'Unione Sovietica, fanno delle parate. L'esercito rosso sembra proprio un'Unione Sovietica in miniatura, e solo Cuba, Corea del Nord, eh, Cina e Ru Russia riconoscono Trasmistia. E quindi vogliono fare la stessa politica che anche hanno fatto in georgia con i separatisti della georgia la vogliono fare in ucraina la stanno facendo e per il momento non prevedo che succeda come invece in eh, cecenia che lì separatismo dopo separatismo in 300 anni eh, hanno separato tutto e in pratica poi col il collasso dell'unione sovietica sono intervenuti e hanno distrutto tutto adesso dicono che l'hanno ricostruita però non è un luogo appetibile per il turismo quindi un momento Beh, vi lascio delle cose da fare.